La mia prima domanda è, esattamente come è nato Twimble? Allora, come è nato? È nato um, come, diciamo, un modo di risolvere dei problemi che io avevo in effetti come persona, cioè da utilizzatore di Twitter, uh, Uh, pesante utilizzatore di Twitter. Io ho incominciato, mi sono iscritto a Twitter in febbraio, nel febbraio 2007, quindi mi sembra che sono un utente numero 700.000, qualcosa del genere, ora ce ne sono quasi 300 milioni, quindi mi sono iscritto abbastanza presto e mi sono ritrovato a, ad essere un pesante utilizzatore di tutti gli strumenti che poi uh, a tutti gli effetti ti permettono di usare Twitter al meglio. Come, come dicevo prima dal 2007 stavamo anche sperimentando un po' di servizi intorno a Twitter, servizi di ricerca, servizi un po' di ranking, quello che fa adesso Cloud come servizio di, di scoring, lo facevamo anche noi tempo fa. E a quel punto lì però mi sono ritrovato a usare tanti servizi che però eh, ciascuno dei quali eh, non aveva quello che aveva l'altro. Quindi, insomma, c'era un po' di. Mi ritrovavo a spostarmi troppo rapidamente tra un servizio e l'altro. Allora ci siamo detti perché non ce lo facciamo noi? Abbiamo l'esperienza da, da utilizzatore Twitter. Sicuramente conosco bene lo strumento, e allora ho coinvolto un, una persona, uno sviluppatore qui in azienda che ha sempre lavorato su questi progetti un po' estremi, un po' di, di, di frontiera, e ci siamo messi e l'abbiamo sviluppato. Quindi abbiamo lanciato. Nel, um, come alfa chiusa nel 2010 a, a giugno, mi sembra la prima release sia stata a giugno, e da lì ci siamo presi un bel po' di tempo per, um, come posso dirti, per ascoltare gli utenti, quindi un anno e più, un anno e 13 mesi esattamente prima della release pubblica, eh, in cui abbiamo preso feedback. Abbiamo aperto sempre più al pubblico tramite inviti, quindi un modello a inviti, eh, member get member. quindi persone che cominciavano a darci feedback interessanti che andavamo noi poi a, a, a cui andavamo a chiedere di invitare altre persone in modo tale che poi avessimo sempre persone di valore che stessero utilizzando tweet, Twitter, quindi persone che potessero veramente darci dei feedback eh, interessanti e da lì poi diciamo Twimbo è stato, è stato plasmato e, e, e abbiamo aperto al pubblico a um, a luglio del 2011, quindi da qualche mese, e, e stiamo, stiamo crescendo: abbiamo, abbiamo un sacco, una lista di cose da fare che è infinita, però poco a poco le stiamo, la stiamo mettendo, diciamo così, la stiamo, stiamo facendo il check dei vari punti. Va? Diventata poi ovviamente anche un'app un per Chrome. Adesso è una web app, eh, mm -hmm. stiamo lavorando eh, prima di fare tutta una serie di, di altre cose che servono sulla web app per renderla ancora più completa e stiamo lavorando sull'applicazione per iOS, quindi iPhone e iPad. Mm -hmm. Chiaramente sono al, al, la priorità numero uno, perché molti ci chiedono perché non fate prima Android, perché non fate prima… qualcuno dice perché non fate Symbian… <ride> Eh, purtroppo sì, avessimo 50 sviluppatori, potremmo farlo, ma ce ne sono uno e mezzo, quindi eh, di fatto dobbiamo dare delle priorità sicuramente a iOS, ti da una, una, devi esserci, ecco, non, puoi, non puoi non essere su iPhone e eh, su iPad, per ragioni di mercato e ragioni di visibilità e di percezione anche. Um, quindi quello che ti volevo chiedere a questo punto è quali sono i numeri di Dreamboat? Ma guarda, noi abbiamo raggiunto circa 15 utenti attivi nel giro di un mese eh, da, da, quando, da quando avevamo aperto. Adesso abbiamo una crescita molto, eh, molto veloce, eh, diciamo, stiamo utilizzando tutta una serie di tattiche per eh, fare in modo che Twimbo venga conosciuto perché non è così facile, non è, non è semplice, non è che sei su internet e tutti vanno da te a utilizzarlo ci stiamo posizionando come quelli diversi dagli altri un, qualche blog ci ha chiamato l'Apple dei social media dashboard quindi un, un onore sicuramente quindi come siamo percepiti come diversi ci stiamo posizionando come diversi e questo ci permette di eh, di, di, di, di, cioè noi vorremmo mantenere ecco, questa percezione nel, nel, nell'utente, eh, ci sono però tut, ancora due o tre cosette che devono esserci prima di poter dire che la web app ehm, è, è, è arrivata a un livello veramente alto, ci sono alcune cosette mh, quindi che devono esserci prima di focalizzarci a tempo pieno per un po' sulle applicazioni mobili. Um, qual è quindi il vantaggio uh, rispetto a un'applicazione come TweetDeck per esempio ma allora il, il lavoro grosso che stiamo facendo adesso è eh, fare in modo che gli utenti ci percepiscano non ci percepiscano cioè come competitor di TweetDeck Hootsuite e tutti gli altri perché perché um, vogliamo andare oltre non vogliamo essere solo una social media dashboard ma vogliamo essere un, uno strumento innovativo di consumo di contenuti eh, che, che diciamo su vari social network, quindi dare degli strumenti agli utenti per consumare contenuti, per trovare e scoprire nuovi contenuti eh, tra, i, tra le persone appunto che vengono condivise dalle persone che, che, che gli utenti seguono eh, e farlo in una maniera nuova, con eh, in particolare la, la, la user experience e il, la, quindi non solo consumo di tweet a tutti gli effetti, purtroppo ora, ora come ora per ragioni di tempo Twimbo è percepito come di fatto un Twitter client. In realtà nella nostra, chiamiamola Big Picture, non c'è, non è un Twitter client ma è qualcosa di, di, di, di diverso e sempre di più questa differenza si andrà a percepire con, la, con le prossime release. Quindi già da ora se tu mi dici la differenza con, con TweetDeck noi stiamo, ci stiamo focalizzando su tutta una serie di di, di funzionalità che permettono, eh, appunto come ho detto prima, di migliorare la maniera con cui gli utenti scoprono contenuti eh, mm. su Twitter e poi ci saranno anche altre social network a seguire e, e ci sono poi tutta una serie di cose che noi facciamo fare in un modo che nessun altro eh, si è inventato prima. Eh, TweetDeca ha introdotto ad esempio il modello multicolonna, dove tu aggiungi tante colonne. Questo modello in realtà noi riteniamo non sia per tutti, eh, qualcuno può, per qualcuno può andare bene, per qualcun altro no. Quindi, perché copiare? Molti altri hanno copiato quell'approccio, noi no. Noi ci siamo inventati invece il monitor, quindi un oggetto dove tu puoi aggiungere le tue keyword, i tuoi utenti da monitorare e, e quant'altro, ma senza che questo sia invasivo dal punto di vista della tua user experience. Mentre invece su Twitter se aggiungi 5 o 6 colonne vedi tutto che frulla e alla fine non ci capisci più niente. Esatto, esattamente. Quindi ehm, a questo punto ti, volevo, ti, ti voglio chiedere se eh, Twimbo diventerà mai a pagamento. Ma guarda, abbiamo tre modelli di business eh, pronti già, mh, diciamo, devono essere solo messi, messi in, in campo. <ride> Sicuramente l'utente normale non pagherà mai, perché comunque è difficile che possa... Che possa mh, perché possiamo trovare un bacino utenti così ampio da, da, da avere noi del, del guadagno dal fatto che questi utenti pagano, magari l'utente potrebbe essere anche disposto di pagarti un dollaro, ma, ma sono, sarebbero veramente pochi, eh, piuttosto invece aggiungeremo, abbiamo in cantiere tutta una serie di funzionalità mh, evolute per, per chi il social media lo utilizza professionalmente e lì stiamo valutando l'ipotesi di avere degli account a pagamento, soprattutto nell'ambito dell'applicazione della, della, dell mobile. D'altro canto poi c'è un modello che è più strettamente basato sull'advertising con dei modelli anche lì che abbiamo in cantiere abbastanza nuovi, quindi diciamo non il solito, il classico link um, di pubblicità all'interno dell'app, ecco. però insomma si scopriranno queste cose man mano. Um, ci sono prospettive di aggiornamenti, cambiamenti, nuove funzionalità per Twimbo nel, in futuro? ma guarda noi tu in aggiorniamo in maniera molto rapida di solito abbiamo due release al mese come minimo e adesso l'ultima release è stata ai primi di ottobre e ci stiamo impiegando un po' di più perché stiamo facendo una modifica di, di core attualmente e quindi mh, abbiamo necessità di più tempo quindi adesso la nuova release che verrà fuori correggerà un po' di bacchi ma ci sarà proprio un motore nuovo che permetterà di di fornire un'esperienza totalmente real time agli utenti, cosa che adesso su Twimbo non c'è, eh, ci sono comunque un po' di, di, ci sono dei leggeri ritardi nel, nel delivery delle, delle informazioni. Eh, quindi, questo ci ha portato via un po' di tempo, anche perché poi Twitter non, non troppo velocemente ci ha abilitato a questa modalità, quindi dobbiamo, abbiamo dovuto aspettare un po' di tempo. Ecco. Quindi, ehm, idee per appunto il futuro di Twimbo come startup, a parte le funzionalità interne del, dello strumento? Beh, vabbè, continuiamo a essere <coughs> Twimbo, adesso appunto azienda americana, da maggio. Abbiamo un ufficio nel quartiere di Soma a San Francisco, è un'area, un diciamo, un, un co-working space, quindi un posto dove ci sono tante altre startup. E... È sicuramente interessante da molti punti di vista. Anche solo negli uffici ho conosciuto tantissime persone. Tu pensa che l'ultima volta che sono stato lì ho, passato, ho fatto una sessione di, uh, di, di, proprio di feedback con un ex, un ex designer dell'Apple che, che, che mi ha dato tantissimi suggerimenti? Insomma, sai puoi conoscere anche persone così che sono disponibili a darti dei feedback. Magari, magari altre persone che stanno, hanno anche loro la loro startup e ti vogliono. Eh, vogliono i tuoi feedback, quindi un po' c'è un, uno scambio continuo di, di, di, di informazioni eh, e speriamo di, di riuscire, il mio obiettivo principale è far crescere la base di utenti in maniera sempre maggiore. L'obiettivo primario che abbiamo raggiunto adesso è da ottobre, abbiamo duplicato tutti i parametri vitali di Twimbo, cioè siamo arrivati a un punto per cui tutti gli utenti i nuovi registrati giornalieri sono doppi rispetto a quello di settembre, le page view, eh, stiamo quindi, abbiamo fatto un piccolo salto, adesso vorremmo farlo ulteriormente entro la fine dell'anno, in modo tale che, e ovviamente con le risorse che abbiamo è, il, è quello che possiamo fare, ecco, teniamo conto che Twimbo non è mai venuto, diciamo, c'è, cioè, c'è chi pensa che eh, la ma massima aspirazione di una startup sia uscire su TechCrunch e io non, non lo credo e ci sono tante altre strategie per, per portarti utenti e notorietà che sono un pochino più raffinate e che devi, su cui devi lavorarci parecchio per, per renderle possibili. Ecco. e stiamo lavorando a quello si parlava qualche giorno fa appunto era nata una discussione a proposito dei colori di Twinbow sì. Una scelta che non a tutti piace. Come è, no. com è, com è venuta questa idea di dividere appunto ehm, i, le diverse tipologie di tweet per colore, piuttosto che le diverse tipologie di utenti? Ma allora, guarda, Ti faccio una domanda, tu vivi in bianco e nero o a colori? A, colori? a colori? Tu vivi a colori, tu vedi individui le cose nello spazio che ti circonda grazie ai colori. Questo in realtà, il nostro, il nostro cervello è qualcosa a cui è abituato. Quindi il colore eh, abbiamo fatto in modo che fosse un elemento eh, molto importante per Twimbo in maniera tale che eh, fosse un, un modo per aiutare appunto il, il tuo cervello in maniera indiretta eh, a, a essere più rapido nel reperire le informazioni. Quindi eh, probabilmente a qualcuno non sembra, ma se tu vai a a vederti una lista di 200 tweet, ad esempio, nell'ambito di una, di una singola schermata, tu immediatamente individui i colori, quelli col colore, con tag colorato li vedi subito e se tu hai utilizzato dei colori a te che devono darti delle informazioni ulteriori o dei tag, scusa non dei tag, dei, delle label, perché ogni colore su Twimbo ci associato a una label, tu immediatamente individui dei tweet rispetto ad altri, quindi vai a perdere meno tempo nella tua fase di analisi dei, dei, dei contenuti e questo è qualcosa che va nella direzione di eh, fare in modo che Twimbo ti aiuti a filtrare le informazioni che ti interessano, rimuovere il rumore continuo che c'è sui social network, tanti messaggi di cui una, una piccola parte sono veramente di tuo interesse e i contenuti che vengono condivisi sono veramente di tuo interesse. Quindi i colori per noi sono stati un elemento importante e continueranno a esserlo. Luca io ti ringrazio tantissimo di essere stato qui con noi oggi e per Grazie il tuo te. tempo. Grazie a te.